Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele. In questo video ti parlerò di quelli che sono i tre segreti sconosciuti al 97% dei facilitatori della guarigione che se applicati eh, possono aiutarti ad accedere alle frequenze di luce più elevate in assoluto per facilitare così la guarigione su te stesso e sui tuoi cari eh, che può portare un riequilibrio energetico in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale eh, ti prego di rimanere in attenzione perché questi argomenti sono molto molto interessanti eh, negli ultimi eh, sette anni circa ho lavorato con più di 800 persone nei miei percorsi di coaching e nei miei seminari e ho scoperto che la maggior parte ma la maggior parte degli operatori di guarigione eh, non utilizzano la protezione, la purificazione, eh, il radicamento e la liberazione, quindi sono degli errori, tra virgolette, che si commettono prima di facilitare la guarigione sulle altre persone. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che eh, si prendono, può capitare di prendersi i pesi energetici delle altre persone, quindi dell'energia a bassa frequenza, che possono eh, far star male l'operatore di guarigione quindi eh, il cliente sta meglio o comunque la persona trattata sta meglio dopo la sessione di riequilibrio energetico mentre l'operatore di guarigione tende a eh, prendere i pesi eh, come risolvere questi errori come risolvere questi problemi ebbene parliamo dei tre segreti eh, dopo tanti anni di preghiera di meditazione e di lavoro a stretto contatto con l'arcangelo michele eh, ho scoperto l'importanza della protezione psichica che porta eh, veramente eh, guarigione porta purificazione, porta liberazione, per questo ho scritto tre preghiere molto potenti eh, che aiutano a risolvere il problema del, eh, di assorbire appunto i pesi energetici delle altre persone, queste preghiere sono la preghiera di protezione psichica giornaliera, la preghiera di protezione della casa e degli ambienti, il processo di liberazione e la preghiera di purificazione dei chakra che aiuta non solo a purificare l'energia ma anche a radicarla, fino al centro della madre terra è come eh, fare una doccia prima di uscire a cena con un amico è importante essere profumati quindi è importante essere puliti energeticamente prima di interagire con le altre persone va bene e questa è una garanzia non solo per l'operatore di guarigione che si scherma si protegge ma accede comunque alle frequenze di luce più elevate può quindi facilitare la cosiddetta guarigione o riequilibrio energetico sulle altre persone ma anche per la persona che riceve il trattamento la persona è al sicuro, la persona può permettersi di aprirsi e ricevere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze. Ora che conosci i segreti della protezione, della purificazione, della liberazione del radicamento, eh, puoi scegliere se applicare questi insegnamenti da solo contando su te stesso o te stessa, oppure puoi decidere di partecipare ai miei seminari. Eh, terrò due seminari: un seminario di guarigione che si terrà il sabato e la domenica, quindi un seminario di due giorni in presenza, ok? oppure un seminario di quattro giorni dove insegnerò tutto sulla guarigione e anche sulla connessione al sé superiore. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Nel seminario di due giorni del sabato e della domenica imparerai a, ad accedere al campo delle nuove frequenze di luce, quindi imparerai tutto sulla guarigione energetica con questa nuova banda di frequenze che comprende tutte le energie di guarigione fino ad oggi conosciute ma si espande in un nuovo livello chiamato luce ed informazione quindi imparerai la guarigione in presenza imparerai la guarigione a distanza imparerai la guarigione di liberazione la guarigione con la foto la guarigione con lo sguardo la guarigione Uh, fatta a più persone contemporaneamente, quindi tutti gli aspetti della guarigione in soli due giorni, dove imparerai quelli che sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele sulla protezione, la liberazione, la purificazione, ma sarà un lavoro interattivo. Si lavorerà tantissimo si praticherà, tantissimo, per almeno il 90% del seminario, quindi un'esperienza straordinaria, due giorni meravigliosi insieme, in presenza, dal vivo. Questo seminario si terrà a San Donato Milanese, in provincia eh, di Milano. Qui sotto ci sono tutti i dettagli, ma andiamo avanti. Potresti essere come me e vorrei eh, avere una formazione completa quindi poter accedere a quello che è il seminario di quattro giorni quindi due giorni di guarigione come ti ho appena eh, elencato quindi imparerai tutto sulla guarigione con le nuove frequenze di luce altri due giorni dove praticamente eh, imparerai a facilitare la guarigione al sesso eh, scusa la connessione al sé superiore sulle altre persone una vera e propria riattivazione di quelli che sono tutti i meridiani, le linee assiatonali del corpo, i chakra, eh, per, proprio per riconnetterti a quello che è il tuo sé superiore, nella frequenza vibratoria del 333 che rappresenta la completezza, che rappresenta la connessione alla propria missione di vita. Quindi puoi scegliere queste due meravigliose opportunità, però volevo parlarti anche di quelli che sono Uh, I bonus che io ho messo in questa offerta straordinaria in questo percorso di due giorni o di quattro giorni e in più se rimarrai fino alla fine del video tu avrai la possibilità di accedere a un super regalo un regalo meraviglioso solo per te se deciderai di candidarti entro la fine di questo video ok quindi rimani in ascolto ti prenderò solo pochi minuti del tuo tempo abbiamo parlato del seminario di due giorni in questo seminario abbiamo tre borse speciali tre regali meravigliosi che troverai solo nei seminari di connessione angeliche il bonus numero uno imparerai tutto sulla protezione psichica quindi imparerai a risolvere quelli che sono i tre errori che ho elencato prima ok quindi imparerai a capire cos'è la protezione chi è l'arcangelo michele come proteggerti come schermarti e così via eh. Abbiamo anche il bonus numero due che riguarda tutto, tutti gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele sulla liberazione, purificazione e radicamento della tua energia. Quindi imparerai a, a comprendere e, e come purificarti attraverso la, um, come dire, la um, purificazione dell'Arcangelo Michele a partire dal dodicesimo chakra, l'energia del sé Superiore dell'Arcangelo Michele michele scende sempre più giù fino ad arrivare al settimo chakra della corona il sesto chakra del terzo occhio il quinto chakra della gola il quarto chakra il cuore andrà a purificare tutti i tuoi chakra fino a radicare la tua energia fino al centro della madre terra incontrando il cuore della madre terra in un interscambio di luce e di amore creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità vorrei informarti che durante prima del seminario ti verranno e anche durante il seminario ti verranno dati in dotazione tutto il materiale didattico che ti servirà proprio per facilitare la purificazione il radicamento della tua energia parliamo di liberazione la liberazione è determinante per essere dei canali Puliti. e qua arriva il terzo bonus imparare a diventare canali puliti la differenza tra ego superiore ego inferiore l'importanza di trascendere l'ego, di uscire dalle aspettative di un particolare risultato di eh, uscire dall'ego inferiore che ti fa eh, sentire male se le persone non raggiungono l'obiettivo che, eh, che vogliono che okay? qua eh, le persone ricevono il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze il massimo bene di tutte le persone coinvolte ma non siamo noi a stabilirlo sono le frequenze, un accordo tra il ricevente, la sua anima e l'interscambio di luce e di amore con queste frequenze. Quindi noi diventiamo degli osservatori, noi osserviamo, noi eh, dobbiamo imparare a diventare eh, canali puliti, neutri, fuori dall'ego, esempio di amore in terra. Ecco, tutti questi insegnamenti verranno dati attraverso questi bonus che sono completamente gratuiti e fanno parte del seminario dei due giorni se invece vuoi partecipare e ricevere ripeto una formazione completa di ben quattro giorni I bonus sono straordinari eh, abbiamo un bonus eh, tra i tre questi tre bonus c'è cioè un bonus speciale che non ho mai offerto prima il primo bonus riceverai tutto il pacchetto completo ossia gli insegnamenti sulla protezione sulla purificazione sulla liberazione sul radicamento tutto in uno in un solo bonus del primo bonus eh, e, e riceverai quindi qu tutti questi insegnamenti più tutto il materiale didattico che ti servirà prima del seminario durante il seminario e dopo il seminario ok secondo bonus riceverai la tua connessione al sé superiore personale che consiste in due sessioni da 30 minuti ciascuna dove riceverai la riattivazione dei meridiani la riattivazione delle linee assiatonali, la riattivazione di tutti i tuoi chakra e la tua connessione al sé superiore quindi questo è un bonus è meraviglioso è veramente la prima volta che io dono questo regalo per te quindi perché per poter accedere eh, al diciamo al seminario di quattro giorni è fondamentale ricevere la connessione al sé superiore quindi questa è compresa nel pacchetto ancora abbiamo il terzo bonus che eh, rappresenta gli insegnamenti sull'ego quindi gli insegnamenti per diventare un canale pulito per uscire dall'ego superiore e inferiore ok quindi veramente eh, questi sono dei regali meravigliosi ma non finisce qui se ti candiderai fino, eh, prima della fine di questo video c'è un regalo straordinario per te è un regalo speciale sia che tu deciderai di partecipare al seminario di due giorni o al seminario di quattro giorni riceverai tre sessioni di guarigione a distanza, di riequilibrio energetico a distanza da parte mia o da parte di un membro del mio team. Cosa aspetti? Candidati adesso per il seminario di due giorni o per il seminario di quattro giorni perché riceverai in entrambi i casi questo bonus speciale e vorrei informarti che ci sono solo 25 posti disponibili. La classe è a numero chiuso quindi non perdere questa occasione straordinaria di di connetterti con le nuove frequenze di luce ascolta la tua anima se, la, se il tuo cuore ti sta guidando in questa direzione allora seguilo e candidati cliccando il, il pulsante qui sotto e se, e se ci sarai ci vediamo dall'altra parte un salutone a presto ciao